Gossip, Alba Parietti, Costantino della Gerardesca marito ideale Si potrebbe pensare al solito gossip, ma la showgirl Alba Parietti si confessa a cuore aperto. La sua rivelazione tra passato e presente, tra lavoro e amore. Parla anche della vita privata intima, affermando che per lei il sesso è ormai una noia. Queste le sue dichiarazioni in merito agli uomini, Alba Parietti è un fiume in piena, confessa di preferire gay piuttosto che gli eterosessuali, in quanto si trova a proprio agio e dice, Costantino della Gerardesca sarebbe stato il mio marito ideale, anzi la mia moglie ideale. Io è una vita che spero di sposare un gay, mi ci trovo perfettamente. Fino a ora, con gli Etero ho dovuto fare dei compromessi. L argomento è la vita privata di Alba Parietti.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 Non è interessata all'aspetto fisico quanto piuttosto ad un'intesa mentale. Alba Parietti il sogno erotico degli italiani, ma non c'è trippa per gatti e o meglio un gatto qualsiasi. Parlando degli uomini, la showgirl spiega anche come è stato essere il sogno erotico di mezza Italia.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 Hanno il bisogno innaturale di trovarsi compagne di 15, 20 o 30 anni più giovani di loro per dimostrare di valere ancora qualcosa. Per questo io cerco di trovare persone con cui fare dei voli pindarici a livello intellettuale. Il sesso ora è l'ultimo dei miei pensieri, mi ha troppo spesso deviato le scelte. Molto spesso ho scelto degli uomini in base allattrazione sessuale. Gli uomini dovrebbero provare il gusto dellimpotenza senza frustrazione per mettersi alla prova con qualcosa di diverso. Si eleverebbero un po' di più. Noi donne invece abbiamo questa grande fortuna, che si chiama menopausa. Ci mette nella condizione di non avere più questa smania totale di vivere attraverso il sesso la nostra identità. Io mi sento più affascinante di prima senza aver bisogno di usare le armi che inevitabilmente usavo. È meglio essere affascinanti usando la testa piuttosto che il corpo.